L'acquisto dell'Ultima Farming License è il primo passo da compiere prima di avviare il farming del token Ultima. Puoi pagare la licenza con USDT, USDC, Cash Balance o Ultima. In questo tutorial ti mostreremo il processo di pagamento in USDC. Per acquistare l'Ultima Farming License con la Stablecoin USDC, accedi al tuo account personale sul sito web di Ultima Farm. Scorri la pagina verso il basso. Nella scheda Ultima Farming License vedrai le licenze per il farming del token Ultima, disponibili per l'acquisto. Seleziona la licenza che fa il caso tuo e clicca su Acquista. Si aprirà una finestra di selezione del metodo di pagamento. Seleziona USDC. Accetta i termini selezionando la casella di controllo e clicca sul pulsante Acquista. Nella finestra che si aprirà vedrai l'importo in Ultima e l'indirizzo del portafoglio a cui devi trasferire l'importo specificato. Per comodità di utilizzo dell'applicazione mobile del portafoglio, l'indirizzo è disponibile anche sotto forma di codice QR. Per effettuare il pagamento, invia l'importo specificato in USDC al portafoglio indicato nella colonna Indirizzo. Invia l'importo esatto indicato sullo schermo. Una volta completato il pagamento, dovrai attendere la notifica di pagamento. In seguito, vedrai la chiave di attivazione della tua licenza. Ricordati di attivarla. È importante! Solo dopo l'attivazione, il max load della tua farm aumenterà e potrai utilizzare tutte le funzionalità di questo prodotto. Se hai chiuso la pagina o hai problemi con la connessione internet, non preoccuparti, il pagamento verrà visualizzato nella sezione chiavi di licenza del tuo account personale. Nella sezione chiavi di licenza troverai l'intera cronologia dei tuoi acquisti e potrai attivare le tue licenza ultima farming license precedentemente acquistata premendo il pulsante blu Activate. Congratulazioni, hai acquistato la licenza per il farming del token Ultima. La licenza è valida per un anno. Il passo successivo è quello di pagare la Ultima Farm Units. Ti auguriamo alti profitti e grandi risultati.